Grazie Presidente, non mi soffermerò più di tanto sulla delibera perché è stata già eh, spiegata molto approfonditamente però insomma, volevo entrare anche nel merito della polemica, insomma facendo presente che eh, comunque è stato consegnato una richiesta di parere che sono pervenute alle commissioni del 22 giugno, già dal 22 giugno le commissioni eh, sono pubbliche. Eh, di questa commissione ricordava facente, facente parte anche il consigliere De Priamo come vicepresidente di commissione cultura, ma in ogni caso nella Commissione Cultura in cui si è trattato il tema e si è dato parere alla delibera, parere favorevole, eh, come sempre abbiamo invitato tutti gli uffici competenti nel merito delle delibere che poi andiamo a trattare, indipendentemente che sia un tema eh, ovviamente legato solo all'ambito pubblico ma che sia un tema interdisciplinare, quindi c'era la presenza comunque eh, dei diversi assessorati come dei diversi eh, uffici tecnici come la ragioneria, eh, per questo se il consigliere De Priamo o altri consiglieri, in quel caso il consigliere De Priamo ahimè era assente, eh, però se avessero voluto fare delle domande di approfondimento nel merito, che, che sono le stesse domande che si possono porre durante una commissione bilancio, eh, in presenza avrebbero potuto farlo, quindi gli sarebbe stato comunque garantito eh, la, la funzione da, di consigliere per l'approfondimento nel dettaglio della delibera anche al, dal punto di vista tecnico. Ti ripeto appunto che è una delibera che eredita un. Uh, una perdita d'esercizio dell'anno 2014, quindi noi in questo caso, come in altre situazioni di bilancio, ci facciamo carico come Roma Capitale di andare a risistemare delle situazioni che sono rimaste in sospeso e credo che sia importante, insomma, come atto di responsabilità, eh, votare da parte di tutti questa delibera eh, in maniera favorevole. Eh, grazie Presidente.